Ok, va bene. Buongiorno a tutti per l'ultima volta di questo semestre. Eh, il compito che ci aspetta oggi è già noto, che è quello di provare a risolvere insieme eh, l'esercizio che vi abbiamo proposto come simulazione della settimana scorsa. Eh, dopodiché con oggi, come sapete, chiudiamo le lezioni, nel senso che questa settimana non ci sarà nel laboratorio, nella lezione del mercoledì, così vi diamo tempo di meditare e prepararvi per questo o altri esami dandovi qualche giorno in più mm? um, come al solito se nel, nella preparazione dell'esame no? fate esercizi trovate dei problemi eccetera però ovviamente il canale telegram continua a rimanere attivo e cerchiamo di fare il possibile per assistervi mm? ok allora senza perdere troppo tempo cerchiamo di tuffarci in questo esercizio uh, che eh, ci chiede di lavorare su un database un po' diciamo, particolare, de, quasi degenere, nel senso che c'è una tabella sola, una tabella sola con tantissime colonne, e, analizzando le quali però diciamo, ci andiamo a costruire anche qua eh, un grafo eh, che lavorerà sulle relazioni tra gli elementi della tabella anziché tra relazioni di tabelle diverse, così vi abbiamo, forse non avevamo quasi mai fatto esercizi. No? con una tabella singola se non all'inizio-inizio inizio del corso. Eh, non perdo tempo a diciamo analizzare il testo perché l'avete già sicuramente letto e sofferto la settimana scorsa e quindi passiamo direttamente eh, diciamo così, ad affrontare la soluzione. Eh, come vi ho scritto ieri sera ho copiato il progetto dal sistema classroom che è un pochino vincolato alla, a un altro repository che si può diciamo, liberamente vedere, forcare e chiaramente nel branch soluzione, se non sbaglio sì, soluzione eh, e sto lavorando questa mattina, eh? quindi ve lo trovate poi lì come al solito. Allora, primo punto ci, ci dice eh, selezionare un provider tra quelli presenti nel database, colonna provider, quindi la prima operazione che devo fare, prima ancora di qualunque interazione da parte dell'utente, è popolare questa tendina, provider, in modo che l'utente possa scegliere un provider. Dopodiché, una volta scelto, crea grafo, devo creare un grafo semplice, non orientato più adatto, poi ragioniamo sul grafo, i cui vertici siano i quartieri presenti nel database, cioè colonna city, nei quali si presente almeno uno spot e questo lo vediamo quindi della nostra tabella ci interessa la colonna provider innanzitutto che è da qualche parte più avanti o più indietro ecco provider scusate non l'avevo vista prima e giusto per farci un'idea quanti sono questi provider eh, proviamo ad andare a vedere un select che tra l'altro sarà la query che ci serve no? distinct Provider from, l'unica tabella che abbiamo, che è New York City, bla bla bla. Questi sono 17, magari per facilità, li ordiniamo anche in ordine alfabetico, quindi questi sono. Uh, i provider di cui abbiamo solamente il nome sotto forma di stringa, non abbiamo un id, non abbiamo una chiave primaria perché è un campo che ci siamo trovati in una tabella, che dovranno andare a popolare la prima tendina. La seconda tendina, o meglio il grafo, dovrà, no, questo per avere un'idea, sono 17, non sono tantissimi, vanno benissimo, in una, facciamo una query ad hoc per estrarre questa lista di stringhe e andrà a finire in questa tendina. Dato un provider, dovevamo, dovremo nel punto B costruire un grafo i cui vertici siano i quartieri colonna city. Allora cosa dice lui? La colonna city, qui sono tutti hotspot della città di New York, ma essendo New York, diciamo così, mediamente vasta, eh, è divisa in quartieri che vengono in realtà chiamati come città. No? E quanti sono questi quartieri? Lo possiamo anche andare a vedere qua select giusto per farci un'idea di quanti vertici avrà il grafo poi ci serve questo per capire che algoritmi usare no? uh, city from sempre lei uh, new city questa tabella qua e sono 44 se vogliamo ordiniamoli anche qua perché siano più leggibili, sono 44 città, quindi 44 è il numero massimo di vertici che il mio grafo potrà avere, okay? massimo perché poi nel grafo, come dice il testo, dovremo inserire solamente le siti che, eh, nei quali compare almeno un hotspot del provider se, eh, selezionato, quindi non tutti i provider coprono tutte le siti, però diciamo, come ordine di grandezza abbiamo un grafo con 44 vertici. Questo quando penseremo alla costruzione del grafo già ci fa pensare che qualunque metodo di creazione andrà bene, anche quello diciamo, tra virgolette, più stupido in cui faccio tutte le n quadro possibilità perché sono comunque 40 vertici, me la posso cavare a fare un eh, 1600 query. No? No, eh, quindi non mi devo preoccupare troppo delle prestazioni durante la costruzione del grafo, mi devo preoccupare di più della mia, mia prestazione nel riuscire a a scrivere il codice. Ok, questo come diciamo, analisi iniziale. Adesso possiamo eh, guardare ancora il punto C così capiamo un po' meglio come è fatto questo grafo, poi passiamo a implementare i vari metodi. Allora, i, quarti, eh, i vertici sono diciamo un sottoinsieme di, di colonne, questo non sono tutti, dovremmo mettere poi una, un filtro eh, che seleziona una città solamente se c'è almeno un provider, ma la query poi la facciamo. Una volta che ho selezionato le città, cioè i quartieri in cui c'è il provider, devo collegare, mettere un arco, se il provider P fornisce almeno un hotspot in entrambi i quartieri. Il eh, che dovrebbe essere tutti, questa, è una, se voglia, questa frase qua è un po' residuo da una versione precedente del, del testo in cui pensavamo di mettere tutti i quartieri, no? perché io già ho creato il grafo mettendo come vertici solo i quartieri offer, ehm, diciamo così, offerti da quell'ospot, coperti da quell da quel provider. E poi dopo mi dice, se il provider P fornisce almeno un hotspot in i quartieri, eh, per forza, se no quel quartiere non l'avrei messo. No? Quindi in realtà questa frase qui non ci aggiunge nulla, dobbiamo mettere gli archi tra tutti i vertici. Il peso dell'arco rappresenta la distanza, spesso in chilometri, tra i due quartieri. Peccato che noi, quindi, ci serve la longitudine le la latitudini del quartiere 1 e del quartiere 2 e sulla base di questo calcoleremo la distanza tra questi due quartieri. Eh, il problema è che noi non abbiamo un quartiere, no? l'informazione quartiere sul database, abbiamo l'informazione solamente sugli hotspot. E quindi lui mi dice, guarda, per calcolare, per stimare, diciamo così, la distanza tra i quartieri, fammi una media delle posizioni degli hotspot in esse presenti. Quindi l'idea è che eh, il peso dell'arco dovrà essere una distanza in chilometri tra i due quartieri. Io i quartieri non li ho geolocalizzati, ma gli hotspot sì. Quindi eh, per ciascun quartiere dovrò trovarmi la posizione media, il vari centro, in certo senso, dei vari hotspot presenti. Questa è un'informazione che eh, mi serve a livello di quartiere. Allora, probabilmente tanto vale che io la calcoli quando estraggo i quartieri, non quando calcolo gli archi. No? Se io eh, estressi l'elenco dei quartieri, così ho estratto solamente il nome, potrei calcolare anche già che ci sono la longitudine e l'altitudine media degli ospiti in quel quartiere, filtrato per provider. Se io avessi una tabella che oltre alla city mi desse la longitudine media e la latitudine media degli hotspot di quella, di quella city, sulla base di questa tabella mi costruisco l'intero grafo, senza più fare nessuna query aggiuntiva. Allora, eh, proviamo a estrarre questi dati. Allora innanzitutto le siti non sono tutte ma le devo filtrare solamente eh, per un determinato provider. No? Quando il provider uguale, beh, scegliamone uno a caso, BPL che non so chi sia, beh è un po' sfigato questo, eh, prendiamone uno un po' meno di nicchia. sono sicuro che copre tutto no, non copre tutto, copre 5 quartieri hm? quindi queste sono le città cosa ho fatto? Eh, ho selezionato tutte le righe della tabella in cui il provider fosse questo e di queste righe sono andato a selezionare semplicemente il campo città. In realtà a me adesso non serve solamente il campo città, mi servirà sia il campo città sia eh, la longitudine e l'atitudine, medie. Quindi potrò aggiungere la media della longitudine, della latitudine, ce l'abbiamo prima nella colonna, e la media della longitudine ovviamente quando metto un operatore aggregato dovrò sempre specificare un criterio di raggruppamento in questo caso è per siti sempre e mi salta fuori una cosa di questo genere dato un provider avrò la città e la media della latitudine delle righe corrispondenti a questa città, purché ovviamente abbiano questo provider. Questo farà sì che, se io ho questa informazione, potrò creare un arco tra ogni coppia di queste siti e il peso dell'arco sarà la distanza calcolata tra questi due punti. Geografici. Eh, diamo solo per comodità un nome alle colonne, così in Java è più facile estrarle, eh, lat as long, lng, non chiamiamolo long che è già il nome di un tipo di dato. Mm? Latitudine e longitudine. Ok. Allora, passiamo al codice, direi, a questo punto il primo passo è quello di trovare i provider, l'elenco dei provider. Non abbiamo oggetti, sono solamente stringhe, a meno di non vecci creare noi un oggetto provider che contenga solamente una stringa, ma perciò che ci dobbiamo fare è eccessivo. Quindi potrei aggiungere semplicemente public list string get providers che esegua questa query, la prima che abbiamo definito prima. l'elenco completo e alfabeto di, eh, dei provider distinti tra di loro eh, a questo punto abbiamo sempre il solito codice dp.getconnection um, prepare statement connection.prepare statement del nostro SQL, ci mettiamo il punto e virgola, ci mettiamo il try catch e poi andiamo avanti, una volta che abbiamo preparato qui non ci sono parametri da, da, da inserire nella query, quindi semplicemente possiamo eseguirla, execute query. E poi creiamo questa lista e la restituiamo, quindi list di string result uguale new array list di string while res.next result.append add di result set.get del nome del provider. Fatto questo chiudo la query e ritorno risultato. Altrimenti ritorno null con due L sole. Mm? Abbiamo già un test DAO, quindi approfittiamone per testare questo metodo DAO.getProviders e vediamo che verifichiamo che che mi genera essenzialmente quell'elenco quell di prima. Cosa me ne faccio dei provider? Beh, chiaramente dovrò memorizzarli dentro il modello e passarli poi al controller per popolare la tendina. La prima delle due tendine. Quindi nel mio modello che per ora è vuoto, mi memorizzo la lista di stringhe che sono i providers e anche qua avrò un metodo getProviders che quando serve va a interrogare il database per ottenerli quindi avrò un public list di restring getProviders che se ce l'ho già restituisce i provider stessi, ma se questi non fossero ancora definiti devo prima di tutto andarmeli a leggere dal database, quindi if this.providers fosse ancora null, allora eh, new York city dao, instanzio il dao, E gli chiedo di darmi l'elenco dei providers in questo modo evito di nel caso in cui il controller volesse chiamare più volte o il programma chiamasse più volte il method get providers la query la faccio una sola volta all'inizio perché tanto so che è un dato che non cambia non ha parametri il database non cambia è inutile rifare più volte la stessa query, quindi il modello in qualche modo fa, fa anche da filtro rispetto all'accesso al database. Una volta che il modello ha questo, posso usarlo, usare questo metodo GetProviders nel mio controller, che avevamo lassù, su, nel, nel progetto base, e vado a vedere il main e c'era già tutta la parte di istanziazione del controller, del set model, eccetera, quindi questa parte non dobbiamo, in questo esercizio era già stata preparata per noi, quindi non ce la dobbiamo preoccupare. Sappiamo che il modello è già definito e vogliamo popolare la tendina che si chiama provider, che era già stata, qui qualcuno aveva già indicato string al posto del punto interrogativo, e quindi semplicemente dovremo popolare questa tendina, quando? prima della prima interazione dell'utente ma dopo che il model è stato già eh, inizializzato quindi non lo possiamo fare in initialize perché l'oggetto model è ancora nullo qua, lo metteremo nel set model in cui semplicemente vado a impostare i valori della tendina provider quindi abbiamo la combo box provider get items Adol model.getProviders e se tutto quadra, lanciando il main dovremo trovarci questa tendina con i provider dentro. Ok, primo punto è fatto. Secondo punto abbiamo detto per fare il secondo e il terzo punto, quindi vertici e gli archi, ci conviene estrarre come vertici non solamente il nome delle siti dato a un certo provider, ma anche già le loro coordinate. Degli hotspot effettivi ce ne frega niente questo esercizio, no? gli hotspot non servono più una volta che ho trovato le, le coordinate. Quindi mi potrei fare un oggetto um, quartiere, chiamiamolo city, sì, chiamiamolo come volete, che però è diverso no? dal quartiere del database. È un oggetto di comodo che però rappresenta le informazioni che mi servono sul quartiere che avrà questi due campi, il nome e le coordinate, quindi nel mio modello posso avere, mi creo una classe, chiamiamola pure city, che contenga queste informazioni. il nome della città e la posizione. Uh, usiamo la libreria abbiamo visto simple lat long c'è no? scusate se sì la ah l'at è il nome della classe che lo importiamo da questa libreria Posizione. e a questo punto ci aggiungiamo i metodi base, il costruttore, getter, setter, e questi dovranno essere i vertici del nostro grafo, giusto? se sono i vertici del grafo devono essere hashable quindi devo, hash, devo definire hashcode equals perché vanno a finire in un set e quindi aggiungerò anche hashcode equals che lavorano chiaramente solamente sul nome il nome è il campo univoco di questo elenco di, di, di siti faccio generare escode equals lavorando solamente sulla variabile nome sulla stringa nome allora questo qui è l'oggettino che mi serve estrarre e creare nel database allora rifacciamo la strada al contrario abbiamo l'oggetto city che vogliamo popolare, nel dao aggiungeremo new York city dao un metodo per restituirmi la lista di questi public list city, get cities, dato un provider, city lo andiamo a importare chiaramente dal modello. Il provider sarà il parametro della nostra query, questo punto interrogativo qua in mezzo, Quindi questa sarà la query che vogliamo fare e mi creerà degli oggetti di tipo siti, string SQL uguale, questa cosa qua, dove al posto di provider ci metto il punto interrogativo, ricordiamo sempre gli spazi alla fine della riga, Okay. e qua da qua in poi andiamo quasi in automatico action prepare statement connection.prepare sql qui dentro a questo punto Devo impostare il parametro, set che è una, una stringa, il parametro 1 si imposta col valore di provider. E a questo punto posso eseguire la query, execute query e estrarre i valori quindi il valore è una lista di siti, new array list di siti, che vado a popolare col solito ciclo while, set.next, result result.add, nuovo oggetto city, Il nuovo oggetto city ha due parametri, il primo è il nome della città, quindi sarà resultSet.getString della colonna che si chiama city. Il secondo invece sono le coordinate, la posizione, il campo posizione, cui devo mettere insieme la longitudine e la latitudine, quindi creo un oggetto di tipo lat-long, in cui gli devo passare prima la latitudine e poi la longitudine. Qua ci si incasina sempre, eh, fate, leggiamolo sempre tre volte. Prima la latitudine, quindi ce l'avrò resultSet.getDouble della colonna che si chiama lat e poi la longitudine sarà resultSet.getDouble della colonna che si chiama LNG. Quindi, siti eh, ha due parametri, una stringa è un lat long, e il lat long ha due parametri che sono i due double, e dovremmo aver tutto. Finito questo, chiudiamo la connessione e restituiamo il risultato, se no spariamo un null. Allora questa è la query che devo eseguire quando eh, l'utente mi chiede di creare il grafo dopo aver scelto un provider. Questa query va a ricalcolare l'elenco delle città, dipendenti ovviamente dal, dal provider scelto, e il modello se le va a memorizzare come vertice del grafo, poi crea il grafo stesso. Quindi nel modello questa cosa qua andrà sotto, diciamo, il metodo crea grafo. Voi, non riesco a scrivere, ho no, spostate. che dipende da un provider, crea il grafo per lo specifico provider. E la prima cosa che faccio quando creo il grafo è estraggo l'elenco delle città, e quindi anche qua a livello di modello mi conviene ricordarmele, private list di siti, città, Qui ogni volta Cities lo devo ricalcolare comunque passando dal database perché potrebbe essere cambiato il provider, quindi l'elenco delle città che sono qua dentro evolve, non, è, non ha senso fare il giochino che abbiamo fatto prima per evitare di fare una query la seconda volta, no, le query devo farla la seconda, la terza volta, ogni volta che ricreo il grafo perché l'utente può aver cambiato il provider. E Quindi non mi pongo tanti problemi, chiedo al DAO, City. DAO, gli chiedo di darmi l'elenco delle città, dao.getcities di questo provider. Una volta che ho le città posso creare il grafo come mi è stato richiesto. Andiamo a leggere meglio le caratteristiche del grafo, è un grafo semplice, non orientato e pesato, quindi un simple weighted graph. Quindi anche qua definiremo un grafo i cui vertici sono siti, oggetti siti e i cui gli archi siano archi orientati, default weighted edge, grafo. Qui devo importare un po' di roba, la graph e legge. Allora, appena ho le cities posso creare il grafo. Quindi, torno nel metodo crea grafo: dis.grafo uguale new. Abbiamo detto che è un simple weighted graph. E la classe dell'arco default weighted weighted.clas. I vertici non sono altro che le cities. Add all vertices, this puntografo, E sugli archi dovrò inserire tutte le coppie di città, tanto sono sicuro che in, in entrambe le città esista almeno un hotspot, ciò che mi richiede il testo, perché le abbiamo selezionate così. Per ogni coppia di città diverse tra di loro, calcolo, aggiungo l'arco e calcolo la distanza. Quindi, questo lo posso fare direttamente sulle cities, city C1 for, quindi due cicli anidati, City, C2, this.cities se sono diversi, non aggiungo l'arco tra una città se stessa, chiaramente. Aggiungo l'arco a questo punto. Eh, il peso dell'arco sarà la distanza tra le due città. Allora magari me la calcolo a parte la distanza. Eh, C'è questa classe, long tool se non sbaglio, tool, che è una classe statica che ha un metodo distance l'abbiamo allora, già usato in altri esercizi, in cui gli passo due punti, punto 1 punto 2, e l'unità di misura in cui voglio che la distanza venga restituita, e lui già mi restituisce il peso. Adesso il testo non mi dice in che unità di misura vuole il peso, la distanza, vero? Ah no, è spesso in chilometri, me lo dice. Quindi devo calcolare la distanza tra la posizione della città 1 c1.getPosizione la posizione della città 2 e l'unità di misura che sono i chilometri allora visto che lui sa che questa è una numerazione io qua vado per autocompletamento contro spazio, mi da già chilometro e ci clicco sopra punto e virgola quindi questo è il peso calcolato come distanza euclidea no? tra i due centri delle due città e aggiungiamo l'arco graphs.add eh, edge uso il metodo di graphs perché mi permette in un colpo solo di aggiungere anche il peso grafo c1 c2 peso Okay, quindi dovremmo aver completato, adesso poi lo testiamo, i punti B e C. Poi già che ci sono devo permettere all'utente di selezionare un quartiere tra quelli presenti nel grafo. Vabbè, trovare i quartieri presenti nel grafo ce l'abbiamo già perché abbiamo già this.cities, dal punto di vista del controller servirà semplicemente un metodo per accedervi. nel Guarda, solo guardare se nei risultati c'era qualche messaggio alla creazione del grafo sì. grafo creato vertici archi questo messaggio qua lo possiamo restituire hm? al chiamante così possiamo stamparlo nel controller quindi come facciamo a volte anziché il grafo in realtà non ha nulla da restituire però per comodità potremmo aggiungere un messaggio creato con tot vertici e tot archi. E i vertici saranno dis.grafo vertex set size. e un certo numero di archi che è this.grafo.hset okay. e poi dicevamo già che ci siamo aggiungiamo un un getCities, c'è cioè un getter per questo Cities qua, perché sicuramente serve... eccolo qua. Siamo pigri se lo facciamo generare da Eclipse, una riga di codice, la metto solo in fondo. Quindi con crea grafo e getCities posso andare avanti nel controller a aggiungere la funzionalità di creazione del grafo e eh, riempimento diciamo così, della seconda tendina che avviene dentro il metodo crea grafo del mio controller quindi al metodo crea grafo cosa devo fare? estrarre il, selezio eh, il provider selezionato vediamo se l'utente ha selezionato qualche provider dal suo combo get value. Se non ha selezionato nulla, non c'è nulla da fare, ok? Quindi if provider uguale null, non ho selezionato nulla, allora metto un bel messaggino. Eh, errore, devi selezionare un provider. e non faccio altro. Altrimenti vado avanti e posso creare il grafo, quindi estraggo il messaggio dalla model.creagrafo a cui passo questo provider, visualizzerò questo messaggio e Popolerò a questo punto la tendina dei quartieri, questa qua, combo quartiere, la seconda, di cui non avevamo ancora specificato il tipo, adesso sappiamo che deve contenere oggetti di tipo siti, è il nome dell'oggetto che abbiamo dato per, per il quartiere. Ehm. Quindi, combo quartieri, quartiere si chiama, sì, punto, get items, prima di tutto lo pulisco e poi ci aggiungo quelli nuovi, perché ricordiamoci che il grafo può essere cliccata più volte e ogni volta l'elenco dei quartieri può essere diverso combo quartiere non provider punto get item sempre adol model punto get cities facciamoci un run allora, scelgo un provider, questo qui, clicco su crea grafo, grafo creato con 5 vertici e 10 archi, mi aspetto che qua ci siano, vabbè, sono 5 siti, mi sono dimenticato di mettere il toString, string, adesso lo aggiungiamo. Se io cambiassi provider, faccio crea grafo, lui mi dirà che questa volta ha creato un vertice, un grafo con 4 vertici, e 6 archi giustamente e, e questa volta abbiamo i 4 vertici del grafo quindi mi manca solo il toString dentro l'oggetto city ma questo faccio in fretta a farmelo creare solamente col nome il resto non mi serve ma niente di speciale semplicemente il nome Verifichiamo solo di non aver fatto casino, ma non credo. Ok. Allora, ci rimane, se non sbaglio, l'ultimissimo punto, il punto D, in cui permetto all'utente di selezionare dall'apposito tendina, cioè quelli dei quartieri che abbiamo appena popolato, un quartiere tra quelli presenti nel grafo, ok, e cosa me ne faccio, la pressione del bottone quartiere adiacenti, popolare la table view presente nell'interfaccia grafica, qua sotto, con l'elenco dei quartieri direttamente collegati a Q, cioè a tutti, in ordine crescente di distanza. Utilizzare il nome di ciascun quartiere e la relativa distanza, distanza che altro non è che il peso del grafo, il peso dell'arco, chiedo scusa. Quindi abbiamo bisogno di oggetti dai quali popolare questa tabella. Allora, questa tabella quale tipo di oggetti contiene? Non contiene oggetti city, eh? perché l'oggetto city contiene sì il nome del quartiere, ma le sue coordinate. E non me ne faccio nulla delle coordinate perché a me serve solamente la distanza rispetto al quartiere selezionato. Quindi dovrò creare un altro tipo di oggetto che contenga anche quell'informazione. Oppure direbbe qualcuno, puoi aggiungere una colonna al campo city all'oggetto City. mi piace poco aggiungere una colonna all'oggetto City perché ogni volta che l'utente da questa tendina seleziona un quartiere diverso dovrei andare a cambiare i valori di tutti i siti presenti no? eh, non mi piace tanto andare a modificare il valore dei vertici del grafo una volta che il grafo è stato creato è vero che sono campi che non interessano non servono al grafo però oltre al fatto che la, la lista cities contiene tutti i vertici mentre invece queste tabelle dovrò farle vedere tutti meno uno perché quello selezionato chiaramente non lo faccio vedere quindi mi conviene creare un oggettino che contenga semplicemente il nome del quartiere e eh, la distanza a partire dal, dal quartiere selezionato eh, quindi torno nel mio modello crea un altro oggettino eh, diciamo city distance che conterrà al suo interno solamente questi due campi private string nome, l'abbiamo chiamato così e private double distanza e questo oggetto non ha nulla altro di speciale quindi facciamo il suo costruttore gli facciamo l'accessor quindi getter e setter e quindi questi oggetti saranno quelli che andranno a popolare la tabella e dovranno essere calcolati a partire dal grafo quando l'utente seleziona un quartiere tutto il lavoro che deve fare il modello chiaramente quindi il modello quando eh, gli viene richiesto, deve restituire una stringa, di una lista di questi oggetti basata sul quartiere scelto, quindi public, lista public. Lista di, l'abbiamo chiamato city distance, get o poca fantasia, city distances, ehm, che dipende ovviamente dal quartiere scelto, chiamiamolo pure scelto. Allora cosa faccio? Mi popolo questa lista andando a prendere tutti gli adiacenti del vertice scelto quindi eh, list di city distance risultato result uguale new array list di, della stessa cosa poi prendo gli adiacenti i vertici adiacenti del vertice scelto quindi graphs.get opposite uh, no, get, uh, neighbor list neighbor list of di un certo vertice quindi da un vertice scelto il grafo, punto grafo da un vertice scelto dammi la lista dei vicini ok? poiché il grafo è non orientato usiamo neighbor, se fosse un grafo orientato useremo il successor list o il predecessor list a seconda del verso in cui vogliamo attraversare l'arco. Okay? Questo qua mi dà una lista di siti che sono i vicini. E cosa me ne faccio di questi vicini? Li uso per popolare la lista result. for city di due punti vicini, per ciascun vicino aggiungo un oggetto city distance che avrà quel nome della città e come distanza il del peso dell'arco. Quindi result.add new city distance, il primo parametro è il nome della città che lo prendo da v.getnome, il secondo parametro è il peso dell'arco allora lo prendiamo da graphs.getEdgeWeight no, graph punto get weight, di quale arco? quello tra scelto e v this.getEdge uh, this.grafo.getEdge tra scelto Decomponiamo questa, abbiamo detto new city distance e questa seconda espressione che è lunghetta, altro non è che il peso dell'arco tra scelto e v, quindi estrago l'arco tra scelto e v e ne strago il peso. Diventa il secondo parametro di city distance. Poi sta roba qua, devo, il testo mi dice ancora... Eh, in ordine crescente di distanza quindi dalla più vicina alla più lontana dalla più piccola alla più grande quindi prima di restituire questa lista al controller mi conviene ordinarla quindi collection.sort di result e ovviamente dovrò avere come secondo parametro un, una, un oggetto comparatore che agisca sulla distanza, sull'attributo distanza. Possiamo crearci la classe, eh, oppure semplicemente istanziarne uno online, un comparator di city distance, Okay. definisco questa sintassi qua è la stessa che avevamo forse usato per creare gli event handler online in line, no? per evitare di costruirmi un oggetto e poi riferirlo una volta sola. Ho questa sintassi new, new nome di interfaccia, okay? comparete ad un'interfaccia, scrivere un'espressione, qui siamo dentro una parentesi tonda, new nome di interfaccia, è una scorciatoia per dire New di una classe anonima di cui non voglio dare il nome, non ho voglia di creare un file, che implementi questa interfaccia. Quindi new, classe pinco pallino, implements comparable. E, e implements comparator. E ovviamente per essere una classe che implementa comparator deve implementare il metodo compare. E il nostro metodo compare che cosa farà altro? Eh, non farà altro che delegare il confronto alle distanze che sono degli oggetti double. E questo è uno dei motivi per cui ehm, ho definito double con la D maiuscola anziché con la D minuscola dentro l'oggetto city distance così ci pensa lui. Quindi o 1.get distance, get l'altro, distance, distanza, punto compare to o 2.get distanza. Se non ho sbagliato, che è un bel se, posso restituire il risultato al mio chiamante che sarà il controller. Il controller cosa dovrà fare? Prendere questa lista che è già filtrata, i campi che gli servono è già ordinata nel modo giusto e riversarla nella tabella, nella table view. qualcuno perplesso okay? ok allora torniamo al controller e abbiamo questo quartiere di accenti che è il nostro metodo che vuoto e bianco ci sta aspettando eh, può essere cliccato quando, solo se l'utente ha selezionato un quartiere quindi andiamo a estrarre la city dal della seconda tendina, quartiere scelto, l'abbiamo chiamato, continuiamo a chiamarlo scelto, uguale combo dei quartieri, get value, questo deve essere selezionato, altrimenti non, non siamo contenti, result.appendTextError. Seleziona un quartiere, return, altrimenti ehm, posso chiedere al modello di darmi questa lista, list di city distance, uguale model.getCityDistance dello scelto perfetto e adesso dovrò dire alla table view mostrami questa roba allora nella table view ha sempre bisogno di due Porzioni di codice, la prima per configurarla, la seconda per popolarla effettivamente. Quindi eh, configurarla significa innanzitutto dare i tipi dei dati alla tabella e alle colonne, quindi questi punti interrogativi che avevamo qua vanno definiti. Noi ab abbiamo deciso che gli oggetti che vogliamo, di cui vogliamo mostrare i valori in una tabella sono oggetti di tipo City Distance, quindi la nostra tabella conterrà dei City Distance. e le due colonne, il primo parametro è sempre il tipo della tabella, il secondo parametro è il tipo del valore da mostrare, quindi quartiera sarà un nome, sarà una stringa, distanza sarà un double, l'oggetto da mostrare nella tabella. Quindi prima definisco i generics affinché la tabella sappia che tipo di dati deve visualizzare, le, il tipo delle righe è il tipo di oggetto e il tipo delle colonne, vabbè, sono i singoli attributi poi però devo insegnare anche alle colonne ad estrarre dall'oggetto, alla prima colonna devo insegnare ad estrarre dall'oggetto city distance la stringa che contiene il quartiere e alla seconda colonna devo insegnare come estrarre da un oggetto city distance il double che contiene la distanza questo lo possiamo fare una volta sola all'inizio, nell'initialize no, va benissimo, tanto è una configurazione fatta una tantum sui tipi della tabella, quindi noi ci preoccupa la colonna ad esempio sul quartiere. Eh, dobbiamo impostare eh, la proprietà cell value factory, eh, adesso non mi ricordo più come si fa, ma andiamo è sempre uguale, basta andare a prendere un altro esercizio in cui questo sia già stato fatto, non fatemi andare a memoria. questo qua di ELB l'avevamo fatto da tabella se non sbaglio no? esatto questo è il lavoro da fare impostare per ogni colonna il, la proprietà sell value factory e nel nostro caso ci basta semplicemente avere un nuovo oggetto che property value factory no? quindi questa qua sono ricordate che all'esame potete fare l'operazione che sto facendo io quindi non sto barando quindi il nome, nome della colonna in questo caso è cldistant eh, quartiere set value factory e poi ovviamente dovrò mettere a posto i dati che sono il city distance e string e qua tra virgolette ci devo mettere il nome dell'attributo da estrarre, che è nome. No, city è un attributo che si chiama nome, se non sbaglio. Eh, model, sì, nome e distanza. E poi la stessa cosa lo farò con l'altra colonna, quindi cl distanza, dove questa volta sempre da un oggetto city distance estrarrò un double e questo double lo estraggo dall'attributo che, dall che si chiama distanza. Se, non, se ci dimentichiamo di fare queste due operazioni la tabella sarà vuota, cioè le celle saranno tutte bianche. Il numero di righe sarà giusto, ma il, le, le, le singole celle non sapranno cosa visualizzare. Ok, possiamo a questo punto tornare su Perché mi segnali un errore da qualche parte tu? Sì, perché non c'entra nulla. Ok. Eh, dunque, poi torniamo al nostro modello e al nostro metodo quartiere di accenti. A questo punto avendo le distanze, non ci resta che inserirle nella tabella anche qua dobbiamo andare a creare una nuova observable collection per poter impostare il valore della tabella mi viene voglia anche qua di copiare da ciò che avevamo fatto eh, No, questo è un altro... Scusate, questo è un altro... Qui, okay, qui avevo già modificato per farlo col chart, poi in realtà non siamo riusciti con le lezioni. Allora, qua dobbiamo prendere la tabella che si chiama Table Quartieri. Fatemi prendere anche qua, Guardate, faccio prima prenderlo dall'esercizio Yelp che avevamo fatto, che è lo stesso che avete voi. Io poi ci avevo pacioccato il codice, quindi non ho più il codice pulito. controller eccolo qua no? dobbiamo estrarre dal modello una collection e poi costruire un observable, observable array list e setItems è il metodo che collega il contenuto di questa collection alla tabella quindi setItems fxcollections.observable array list e dentro questo observable list ci metto la lista da cui estrarlo, da cui popolarlo, model.getsitdistance, ah no ce l'ho già scusate, distanze. una parente di tonda di troppo. E questo dovrebbe in teoria riempire la tabella. Proviamolo. Allora, scelgo un provider, creo il grafo, scelgo un quartiere clicco su quartieri adiacenti e mi dà effettivamente tutti i quartieri tranne Brooklyn con una distanza che effettivamente è un numero crescente adesso uno volendo potrebbe arrotondarla fare tante belle cose carine ma... cambiando il quartiere chiaramente cambia sia l'elenco dei quartieri perché sono tutti tranne lui sia le distanze se vado a ricambiare prendiamo qualcuno un pochino più, questo ha quattro vertici, questo non è cinque, togliamone, no. sembra funzionare, Ok? Se vogliamo verificarlo dovrebbe esserci nel testo sempre, noi abbiamo messo dei valori a caso. Andiamo a verificare quelli che sono stati proposti qua nella soluzione: link, new York city, queens. Quindi crea il grafo con questo, scelgo queens, e mi dovrebbe dare new York Blue. Vediamo, confrontiamo questo che mi dà il tempo reale con quello che era l'esempio. Il secondo esempio era Spectrum New York, quindi vado su Spectrum, creo il grafo, seleziono New York, calcolo i quartieri adiacenti e mi dà questi tre con questi valori che fortunatamente coincidono. Ok, e con questo abbiamo direi... Chiuso e concluso il primo punto dell'esercizio. Possiamo cominciare ad affrontare il secondo. Ok, ci abbiamo messo un'oretta Insieme, tranquilli, passo passo, chiaro che ci avevamo già ragionato un pochino su questo esercizio, quindi è no, ragionevole che più o meno all'esame ci metteremo allo stesso tempo, forse un pochino di più ma non molto. Mm? Eh, ciò che ci ha, secondo me, semplificato la vita in questo esercizio specifico è pensare così, pensare a questa tabella perché altrimenti forse avremmo dovuto costruire dell'oggetto di adiacenza in più fare query più complicate quindi se vi fermate a ragionare un attimo sui dati prima di cominciare a buttarvi sul codice perché in tanti esercizi abbiamo sempre fatto così magari risparmiate cioè se guardiamo il codice che abbiamo ottenuto nella creazione degli archi non c'è nessuna query la crea grafo quando crea gli archi non fare nessuna query qua dentro quindi noi avevamo il metodo 1, 2, 3 che facevano query in modo diverso qua è ancora una cosa diversa eh? quindi non, non vincoliamoci troppo al ma in quel esercizio fatto in quel modo dipende, hm? come sempre ok, punto 2 invece ci chiede di fare una simulazione um, fatemi dire forse un po' contorta ma anche qua bisogna andare per passi allora ci dice eh, o n tecnici informatici e questo n ovviamente lo inserisco nella mia casellina di testo che è stata incaricata da provider p quindi quello del nostro selezionato di revisionare tutti gli hotspot del provider presenti nella città di new york la squadra di n, quindi tutti quelli nel grafo tutti gli hotspot del grafo la squadra di n tecnici inizia la procedura di revisione dal quartiere q selezionato al punto 1 e poi mi spiega come funziona, quindi io ho il mio grafo con i vari quartieri, okay? ogni quartiere ha tanti hotspot, gli hotspot finora me ne ho fregato bellamente, non mi sono mai serviti, adesso vediamo se mi servono, se mi dovessero servire oppure no. Ogni hotspot del quartiere viene revisionato da un singolo tecnico e quindi è possibile che alcuni hotspot non vengano revisionati immediatamente per mancanza di tecnici, oppure che alcuni tecnici non siano impiegati in questo quartiere. Cioè, sta frase qua cosa dice? Quando tu hai dei tecnici li mandi tutti nel quartiere Q e vedi quanti hotspot ci sono, quanti tecnici ci sono, cerchi di mandare un tecnico per ogni hotspot. Poi può darsi che i due numeri non coincidano, quindi o hai più tecnici e qualcuno non, non farà nulla, o hai più hotspot e qualcuno di questi hotspot non sarà immediatamente servito. Okay? Oppure matchano esattamente, caso fortunato che il numero di tecnici sia esattamente uguale al numero di hotspot di quel quartiere, vabbè, non è un caso particolare. Ogni tecnico quando lavora su un hotspot ci sta per 10 o 15 minuti a seconda di una certa probabilità. Quindi ci lavora per un certo tempo. Quindi ci immaginiamo questi tecnici che vanno ciascuno sull'hotspot e dopo 10-15 minuti avranno finito il lavoro di quell'hotspot lì. Quando la revisione di un hotspot termina, il tecnico passa al prossimo hotspot ancora da revisionare, sempre all'interno dello stesso quartiere. Ok, quindi rimango sempre nello stesso quartiere, fino a quando tutti, tutti gli hotspot non sono stati, di quel quartiere non sono stati revisionati. Il passaggio da un hotspot all'altro ha una durata variabile tra i 10-20 e minuti. Ok, va bene, perché lui si deve spostare da una torre a un'altra, scendere, salire, prendere la scala, fare le sue cose ovviamente il prossimo ospoto ancora da revisionare, se c'è, perché magari i suoi colleghi li hanno già finiti tutti e quindi lui non ha nulla da fare, si metterà in pausa. Quando la squadra, e questo se vogliamo è il punto forse un pochino più complicato, ha terminato la revisione di tutti gli ospoti di un quartiere, essa, la squadra, si sposta tutta insieme in un altro quartiere, vabbè, quello ancora da revisionare più vicino la durata di questo spostamento dipende dalla distanza dei due quartieri eh beh, si supponga, cioè che il nostro peso dell'arco si supponga che la squadra si muova a una certa velocità e che i tecnici non, ab non abbiamo problemi di orario possono andare avanti in continuità ok? il valore di n, il numero di tecnici viene inserito all'utente e devo riportare in output la durata totale del processo quindi il numero di minuti per cui tutti sono andati avanti è il numero totale di hotspot revisionati da ogni tecnico. Quindi da ogni tecnico vuol dire che il tecnico 1 mi dirà io ne ho revisionati 5, il tecnico 2 ne ho revisionati 6 e così via. Questa è un'informazione che ci dice che dobbiamo mantenere informazione specifica sul singolo tecnico. Non mi basta sapere quanti sono, ma devo sapere chi ha fatto cosa, ok? per poterlo riportare in output. Magari durante la simulazione non mi sarebbe servito, ma per, visto che mi viene chiesto in output lo devo fare, lo devo tracciare. Mentre forse non me ne frega niente degli hotspot alla simulazione. Immaginiamo che io devo sapere essenzialmente quanti hotspot ci sono in ciascun quartiere, giusto? Questo devo saperlo, perché devo allocare i tecnici, magari ho 20 hotspot, ho 5 tecnici, allora di questi 20 i primi 5 verranno assegnati. E quindi ne avrò ancora altri 15. E appena si libera uno dei tecnici, assegnerò il sesto, il settimo, l'ottavo, fino al decimo e così via. Ma quali siano questi hotspot? Forse è una complicazione inutile. Cioè una volta che io sappia quanti hotspot devo servire in un quartiere, io poi vado a decrementare quel numero. Me ne mancano ancora 5. Il tempo di passaggio da un hotspot all'altro dice, dura 10 15, eh, dove è da 10 a 20 minuti. Ma non dipende dalla posizione degli hotspot. Quindi non mi interessa sapere quale hotspot ha finito di revisionare e verso quale andrà. Se ci fosse scritto, due, dipende dalla distanza, saremmo fregati. No? Avremmo bisogno di sapere esattamente quale hotspot e con che criteri viene scelto. Invece questa simulazione non me lo chiede. Quindi a me pare che l'unico dato che mi serve e che non ho attualmente nel mio programma sia il numero di hotspot per ogni city, per ogni quartiere. Quello mi dovrebbe bastare a simulare questi tecnici che si prendono in carico i vari ospot e quando li hanno esauriti tutti passano al quartiere successivo di cui dovrò sapere ovviamente quanti ospiti ci saranno nel quartiere successivo questo mi semplifica parecchio eh, il lavoro perché altrimenti dovrei tenere conto di ogni singolo ospot diviso per quartiere quindi devo scegliere il prossimo eccetera eccetera e come faccio? beh io potrei tornare alla mia bella query con i quartieri e chiedere un campo in più che sia il conteggio del numero di righe, ricordiamoci che le righe corrispondono agli hotspot, e mi dice per ogni quartiere quanti hotspot ci sono. Se io mi portassi dietro anche questo numero, questo numero mi servirà nella simulazione. Quindi aggiungiamo anche la colonna, number e estendiamo il nostro oggetto city con questa colonna in più, allora torniamo nel DAO, fatemi fare magari un commit di questa fase qua, così lo chiamiamo punto, soluzione punto 1, Prendere, no? partiamo, partiamo, sì, City ci serve, dobbiamo aggiungere un altro campo che sia il numero di hotspot presenti in questa City. Questo qua lo dovrò aggiungere chiaramente tra gli argomenti del costruttore. dovrò aggiungere getter setter per questo poveretto setter sono andate a definire qua sotto, get numero, set numero di okay. hotspot. Una volta che ho aggiunto questo alla classe City il DAO si arrabbia chiaramente perché il suo costruttore non funziona più ma io ci devo aggiungere alla query questa piccola clausola in più qua in fondo e ovviamente estrarre un terzo parametro il costruttore dei siti che sia l'intero della colonna num, l'ho chiamata num vero? L'ho chiamata num. Quindi, ho mi sono portato dentro questo dato che mi servirà nella simulazione. Verifichiamo che non è rotto nulla. Continua a funzionare. Come prima, ok. Abbiamo aggiunto un campo all'oggetto city, al costruttore e al DAO. ok, fatto questo torniamo a ragionare sulla nostra simulazione quindi qual è cosa succede? lo stato principale della simulazione cosa devo sapere io? io devo sapere in ogni istante di tempo qual è il quartiere su cui sto lavorando e quanti hotspot ho già servito o sto già servendo di quel quartiere questo è ciò che mi permette di capire cosa devo fare quando si libererà un tecnico, perché il grosso del lavoro qua c'è lavoro quando si libera un tecnico no? all'inizio assegno i primi tecnici agli hotspot e finisce lì quando si libera un tecnico devo dirgli tu cosa fai? se ci sono nel quartiere attuale ancora degli hotspot da revisionare spostati su uno di questi e a questo punto decremento il numero di hotspot ancora da revisionare di quel quartiere se invece non c'è più nessun hotspot da revisionare, allora sai buono e aspettiamo che anche gli altri tuoi colleghi finiscano, quando tutti avranno finito, non ci sarà più nulla da revisionare, spostiamoci in blocco al quartiere successivo. E quindi a questo punto cambierà il numero di quartiere e ripartiremo da, dal numero di hotspot totale da, da dover gestire. Quindi Proviamo a codificare questo ragionamento in una classe simulatore. Allora, simulatore dobbiamo come sempre gestire eh, i dati di ingresso i dati in uscita il modello del mondo e la coda degli eventi. Partiamo dalle parti facili, ci facciamo un'idea dei dati su cui dobbiamo lavorare e poi abbiamo l'ora successiva per scrivere il codice. Allora, i dati di ingresso quali sono? Beh, il grafo sicuramente, l'elenco delle città, perché l'elengua città mi serve perché ha dentro il numero di hotspot di quella città e mi serve quindi mi serve sicuramente eh, il grafo il grafo mi serve per sapere quali sono, per spostarmi da un quartiere all'altro okay? Graph di eh, si chiamava city default weighted edge Ah, no, no, scusate, non ho portato graffa ancora, quindi l'altro non me la trova. Ok? E poi mi serve l'elenco della città. Questi due sono già dati che il modello conosce, quindi fa in fretta a passarmi al costruttore. E poi mi serve il quartiere di partenza e il numero di tecnici. Quindi private city partenza e private int n. Questi sono gli ingressi costanti, non cambieranno mai durante la simulazione. In uscita cosa devo calcolare? In uscita devo calcolare, il testo mi dice, la durata totale del processo, supponiamo di lavorare in minuti, senza portarci dietro java.time, simuliamo il tempo con un numero intero che rappresenta i minuti, visto che tutti i valori qua sono rappresentati in minuti, e... Questo ipotesi delle 24 ore al giorno ci svincola rispetto all'orario effettivo. Altra semplificazione che ci prendiamo: Quindi il dato in uscita sarà la durata, durata in minuti della simulazione. E poi l'altro dato un pochino più complicato dice il numero totale di hotspot revisionati da ogni tecnico i tecnici sono n non hanno un nome quindi saranno per noi il tecnico, dal tecnico 0 al tecnico n-1 ciascuno di questi avrà revisionato un certo numero di hotspot quindi è semplicemente una array di interi questa cosa qua il cui indice è il numero del tecnico da 0 a n-1 e il cui valore è il numero di hotspot generati, è inutile fare oggetti, mappe cose più complicate quindi sarà una lista di interi eh, che possiamo chiamare revisionati questo si dice il numero totale da ogni tecnico. Okay. Quindi qua abbiamo che semplicemente revisionati.getdi per noi sarà il numero di hotspot revisionati dal tecnico i con i compreso da 0 a n-1. Una batteria di contatori che incrementiamo tutte le volte che uno dei nostri tecnici fa qualcosa. Quindi l'identità degli hotspot non la teniamo, non ci interessa. L'identità del tecnico sì. L'identità per modo di dire cioè sarà un numero tra 0 a n-1. E questo è il nostro output. Il modello del mondo è quell'insieme di informazioni che ci serve per capire come andare avanti quando succede qualcosa. Allora, io dovrò sapere sicuramente in che quartiere sono, quanti, quali quartieri ho già visitato e quali no perché quando finisco questo quartiere mi devo spostare su un altro, ma un altro di quelli ancora da visitare, non un altro caso, cioè un altro, non posso tornare sul quartiere che ho già fatto, e quanti hotspot mi mancano da revisionare in questo quartiere. Ancora da revisionare in questo quartiere. Poi quando cambio quartiere questo numero chiaramente lo re reinizializzerò al numero di hotspot del quartiere in cui entro. Quindi avrò una lista di quartieri da visitare l'informazione sul quartiere che sto visitando adesso e il numero di hotspot ancora da eh, revisionare in questo quartiere a me vengono in mente queste tre informazioni non, mi, non so se ci serve altro ma temo di no Spero eh, quindi abbiamo detto una lista o un set o una collection qualche collection per ora metto list per facilità di siti da visitare questi sono i quartieri ancora da visitare inizialmente sono tutti cioè inizialmente questa lista da visitare è uguale a questa chiaramente poi via via si riduce non vado a toccare a cancellare gli elementi da questa ovviamente se no il modello si arrabbia poi eh, una city corrente una current city quartiere in lavorazione e poi il numero di hotspot ci ho messo il private davanti e il numero di hotspot eh, hotspot rimasti, rimanenti hotspot HS, facciamolo, da revisionare, ancora da revisionare nel quartiere dobbiamo solo precisare, secondo me, se questa lista da visitare contiene o no il current. Secondo me no. Io direi che io sono sul current che è quello di partenza e quelli da visitare sono gli altri, tranne me, non, ce lo, non ci sono già più io. Quindi mettiamolo escluso, tra parentesi, escluso. City, che è già in qualche modo, già in, qualche modo in, in lavorazione, ancora. questi invece sono, sono quartieri in cui non sono proprio ancora entrati. Ok, pensiamo ancora agli, ai tipi di eventi, allora anche qua creo un oggetto evento, semplicemente per poter creare la classe event type, e a ragionarci. Allora, che tipi di eventi ci sono? Il tecnico inizia a revisionare un hotspot, direi. Il tecnico finisce di revisionare un hotspot, quindi quando io inizio a revisionare un hotspot, poi schedulerò l'evento, guarda che finirò tra 10 minuti o 15 minuti. Quando finisco di revisionare un hotspot, sceglierò il prossimo su cui andare, e ci arriverò tra 10-20 minuti, quel termine casuale e questi due, ci saranno due eventi separati, inizio e fine, proprio perché c'è un tempo che intercorre tra l'inizio e la fine, ma c'è anche un tempo che intercorre tra la fine e l'inizio del successivo. Quindi, ehm, chiamiamolo inizio, hotspot e fine hotspot. Quindi questo significa che il tecnico inizia a lavorare su un hotspot e il tecnico termina il lavoro su un hotspot. Poi dovremmo gestire in qualche modo anche, e questo secondo me basta per, finché sono all'interno di un certo quartiere. No? All'inizio io schedulo tanti eventi di inizio per tutti i tecnici che ho, fino al raggiungimento al massimo del numero di hotspot disponibili. Ciascun tecnico quando processa l'evento di inizio definisce la sua fine, quando processa l'evento di fine definisce l'inizio dell'hospot successivo se avessi un quartiere solo mi basterebbero questi due eventi no? ovviamente alla fine schedulerò l'inizio solamente se c'è almeno ancora un hotspot da verificare e poi però c'è il cambio di quartiere il cambio di quartiere è un evento un pochino più complicato perché avviene quando tutti i tecnici sono disoccupati in qualche modo, quindi in realtà mi servirà ancora un'altra informazione che cerchiamo di capire come gestire, che dice quanti tecnici sono al lavoro, se il numero di tecnici al lavoro diventa zero, allora devo cambiare quartiere, Okay. allora possiamo avere un altro evento che possiamo chiamare nuovo quartiere che è l'evento in cui eh, la squadra si sposta in un nuovo quartiere e quindi ricomincia tutto da capo quando è che Posso schedulare questo, questo evento? Lo posso schedulare solo quando un tecnico diventa libero e il numero di tecnici liberi è uguale al numero di tecnici totali, perché lui sa che è l'ultimo a diventare libero. E allora, ok, io ero l'ultimo che stavo lavorando, ho finito, andiamo pure, spostiamoci. Entrò nel nuovo quartiere dopo un certo tempo, quindi in quel momento lì devo scegliere quale quartiere, scegliere quando ci posso entrare, quando entro nel nuovo quartiere ricomincio a segnare i tecnici. Questo mi fa capire che mi serve ancora nel mio simulatore un altro dato sul modello del mondo che mi dice quanti sono i tecnici liberi o i tecnici occupati senza dovremmo andare a cercare nella coda degli eventi. Quindi, private, int, tecnici occupati. Quanti tecnici sono impegnati? Quando arriva a zero, devo cambiare quartiere. Cambio quartiere ovviamente se ho ancora un quartiere verso cui andare. Se non ho più quartieri, l'evento di cambio quartiere non lo genero e la simulazione si asciuga, si termina, si, si ferma lì perché non ci sono altri eventi da elaborare. Ok? Allora ragioniamo durante l'intervallo su queste cose che abbiamo cominciato a pensare. Così dopo la pausa vediamo se ci è venuto in mente qualcosa e se no cominciamo a implementare vari pezzi. Ci rivediamo dopo la pausa, grazie.